video megalomani Essere con Seba, commentare i meme su Seba fatti per Seba Taxi rosa Eeeh. Ma io qua per cosa sorridevo? Ah. Ragazzi, benvenuti su un nuovo fantastico video. In questo video vi racconteremo come ci siamo conosciuti, ma soprattutto commenteremo i meme più belli che mi fate su Instagram. Oggi sono a Sizio. ma cosa ho fatto di male per finire qui? Ma no, niente, sono venuto a trovare la mia amica Arianna. Ciao, ciao, ciao! Non mi segue, andate a farlo qui: Instagram. Instagram, Instagram. Sì, Iniziamo subito con il video C'erano una volta due bambini Sì In Trentino Io andavo in vacanza in, uh, in Trentino dove abita Sebastiano E eh, la mia famiglia affittava l'appartamento sopra casa di sua nonna Tra l'altro è l'appartamento di mio zio <ride> Infatti quindi noi praticamente abbiamo passato estate Tutte le estate, estate insieme. insieme quando eravamo piccole Io in sapete, poi... ero un ragazzo di campagna <ride> Io ero nato tra i monti perché proprio ero nato tipo in questo paese in Cologna direi in Cologna cioè bellissimo bellissimo. perché? Bellissimo. Cioè, proprio ci vengono un sacco d'olandesi che, però, oggettivamente non ha niente. E io, la prima volta che sono andato all'estero, io sono andato a Innsbruck. No, dove che siamo andati? Come sei? Innsbruck? Non eri mai stata all'estero. Ti abbiamo portato all'estero per la prima volta. Eh, esatto, poi da dagli... lì. Ho fatto il colto. Ho già preso 12 voli quest'anno. La... il tuo gatto vi sta facendo vedere l'allergia. Ma è bello che il mio gatto ora non è neanche qui, eh. Lo so, però è la mi... sua presenza. È so, bello starnutire, oh. <ride> Vogliermi sono ora nella mia stanza, eh, mio dio dio, oh mio dio. <ride> Essenzialmente io passavo l'estate, Ve lo portavo in giro. Mm. Andavamo al lago insieme. E il mio gatto è finito nel cestino della biancheria di tua nonna perché si è buttato giù dalla finestra. <coughs> e Sto morendo, ragazzi. Va bene, ho vissuto 11 mesi di YouTube Italia. <ride> Ricordatemi, Ricordatemi con per i miei occhi. Io sono sempre stato bravissimo a disegnare Finché ho conosciuto dei disegnatori e Mi sono reso conto che forse non sono così bravo Però io sono nato, ero una piccola ragno in uno stagno Era una in un piccola paese... ragno in uno stagno <ride> Una piccola rana in uno stagno Non avevo ancora visto il grande oceano Allora ragazzi La rana non vede l'oceano Perché mica è cieca ma non ci arrivano in oceano, ma che ci sta a fare? Le rane nell'oceano. Le ne salta, che ne so. Cosa fanno le rane oceano? Scrivetelo nei commenti, mettete in pausa. Bene. Allora adesso commentiamo i meme più belli che ci avete fatto Partiamo subito con questo primo meme Allora, questa è io e Maccialatte, la salutiamo Serena Ciao Serena Quando odi una persona ma devi per forza sorridere <ride> perché è amica della tua migliore amica Sai cioè quando c'hai il sorriso da colica e <ride> regale <ride> Sì. Ma io qua per cosa sorridevo? Non lo sai più. Sa. Da, dallo sguardo direi che non lo so. Era un momento di imbarazzo generale. Ma questa è non... molto bella, devo no, dire. E anche molto realistica, perché è vero, tipo. <ride> sì. Forse sì. ma Serena secondo me vince tra i due. Ma no, in tutti e due siamo bimbini. La bocker face. La poker <ride> face, yes. Vabbè, andiamo avanti con il prossimo meme. Il prossimo meme siamo io e la bellissima Lilletta. Oh, Oddio! Questa la condivido è la stessa video... Lilletta perché faceva troppo ridere. È quello dei video. Eh, è quello, quello in cui ci stavamo facendo la ceretta al naso. Leggiamo questo, questa cosa. Quando ti piace tanto l'odore del ciupa ciupa, allora decidi di esplorarlo fino in fondo. Eh. Cioè quando ti sniffi il ciupa ciupa. Ma guarda... Cioè, questa... Ma lei è, lei è bellissima. Io un po' meno, io sembro. No, tu sembri uscito da Mr. Robot, la serie. <ride> non lo che so. è anche conciato così. Chi <ride> l'ha vista? Chi ha visto Mr. Robot? Dica nei commenti se assomiglia. Allora, andiamo avanti, questa è bellissima, la prossima è la mia schiena, ma questa l'ho no, postata io sì, no. Vabbè, perché io l'avevo già vista Sì, sì. L'ho postata ovunque perché ho cazzo che bel fisico E poi dopo il mio amico stronzo Fabio che fa il fotografo mia... e ti faccio le ciampine foto Poi gli fatto così, fa... fa... fa... no, questo è un frame di un video, bastardo. E ve lo farò vedere a breve, quando uscirà Bangkok uno lo scoprirete So che tutte le volte che guardo questa storia è roba da mangiare Eh sì, io mangio tanto, ragazzi Io da piccola ero oressico, tra l'altro, quindi bene così Allora, andiamo avanti questo è anche un altro bellissimo meme, vuoi leggerlo tu? Sì Quando inizio a pensare che una prof non verrà, inizio a ringraziare tutti i santi Ma poi viene e dice che c'era solo traffic <ride> <ride> <ride> Che ti illudono, se sei lì già Dai, un'ora a fare un tubo E questa è bellissima, level up oh, <ride> C'è cioè, baby tra sema Tra ho continuato a peggiorare, guardate le... com'ero carino da piccolo e poi com'ero truzzo a metà process <ride> e poi quando si capisce ha perso gli occhi. Però guardate un po' l'evoluzione. Avevo carino. due occhi, sono passato a un occhio in forse, finito neanche mezza testa tagliata proprio in nulla. Bello, <ride> bel meme, <ride> mi è divertito. Questo eh, l'hanno pubblicato le gnocche di bambù. <ride> Ma su questa storia delle gnocche di bambù hai creato un'epoca comunque. Eh, Perché sì. adesso mi viene anche a me quando vedo una gnocca di bambù è eh, una gnocca di bambù usate molto allora stabiliamo delle regole per quanto riguarda l'hashtag gnocchi di bambù eh. allora sono accettate con due o ma preferisco se lo usate tutti scritta così hashtag gnocca di bambù con l'accento sulla u così bambù, proprio. Buh. Oh, ma proprio eh. bu cerchi di non ridere perché non sono cose su cui ridere ma tu non ci riesci a ridere <ride> questo mamma mia no questo eh. è brutto però succede e delle volte capita, delle volte capita e ti senti una persona brutta c'è cioè, veramente un infame ah, ma lo fai Eh lo so però tipo eh No a me non mi arrivi però tanto quando vedo qualcuno fa faricare in modo divertente So che non dovresti ridere però finisci per ma ridere Ma il concetto de dei video di Paperissima qui in Italia cioè così Questa l'ho adorata oh. questa, questa forse vince tra tutte <ride> Sebastiano e Goku fanno Sebascu Bellissima Carina, carina. Andiamo avanti con i meme di Seba i meme più i divertenti Quando sei veramente arrabbiato con una persona appunto, punto di prendere le distanze Tocca to my hand, talk to my hand. Quando sei Sebastiano Serafini e ti ritrovi a parlare con la finestra Aspetta <ride> Non era una finestra, era una porta Ho capito <ride> Parlavi con una porta? Eh sì. No, ma no, facevo il video laterale guardando la porta. Ma guarda se non. In questa fase tra l'altro guarda se non sembra se sono in diretta dal paradiso. Se va l'illuminato. Tra l'altro che capelli avevo. Cioè, boh, i miei di adesso probabilmente. Questa ho riso tantissimo. Questa è Sebastian Serafini Fan Club. Tu non hai visto il video di Bangkok con i taxi rosa o sì? No Allora ah, praticamente ho fatto un video e c'è solo il macchio che dice Il motivo migliore per andare a Bangkok sono i taxi rosa Oddio ci sono i taxi rosa Si sì, vedi questi, questi sono i taxi rosa No ma e io il punto è a... che ho editato un pochino il video con youtube tools E ha fatto qualche problema E quindi va in loop la parte in cui dico Ci sono i taxi rosa, <ride> ci sono i taxi rosa Ma tipo si ripete 25 volte Anzi mandiamo ma in onda quel pezzo di video che e si è, è rovinato sono i taxi rosa Ma non ne passa uno qua? Non vedi che è tutto sbagliato Taxi Questa non era da mettere Taxi rosa Ma <ride> il bianco è nero eh? Eh. Ma come mai? I taxi In Thailandia <ride> Taxi rosa Piuuuu Ma qual cioè, ma il ma volte l'hai rifatto so. I taxi oh. ma di caso Perché facciamo che mi passi l'audio e io quando mi chiami al telefono dai taxi, il taxi ma quello è stato un errore di youtube tools cioè io avevo caricato il video normale durava 16 minuti ho perso 6 minuti di video e, okay. e sono finite le scene che io avevo tagliato Perché poi ho ricontrollato il video originale e non aveva quei problemi ho tagliato delle cosette con youtube tools e mi ha fatto, cioè è risalito addirittura al video originale non lo so ragazzi, non lo so, non so mi YouTube ha fatto Brusto un po' paura comunque questo meme mi ha molto divertito quando se va una bella ragazza di babù. <ride> questo però è scritto con due o vi, vi ho già detto che l'ho messa con la bambu da adesso è da gioco anche la posa. La posa gnocca di, di bambù è questa. Fate tutti la foto di Instagram gnocca di bambù e scrivetelo qui: gnocca di bambù. Quando urli in classe, ma dai la colpa al tuo amico e la prof poi amico. Oh. E la prof gli mette la nota solo a lui, quindi tu te la ridi. No, tu Meno sei un sola, infame se fai una roba del genere. Bene, ragazzi, queste erano le meme più belle che mi avete fatto finora. E mi raccomando, altre. continuate a mandare perché mi hanno divertito tantissimo. Questo video è durato tantissimo. Chi mi ha detto il video dovrà fare un lavoro fantastica, grazie mille veramente sempre per supportare questo canale per supportare me in questi scleri e video chiacchiericci un po' inutili spero che vi siate un po' divertiti se non vi siete divertiti andate a chiedere i soldi indietro da youtube stessa perché non ve li ridarò e il tempo non tornerà mai più quindi pazienza però veramente grazie mille che seguite questo canale e grazie ad arianna che si è prestata a essere in questo video veramente pensate quanto è stato noioso per te essere con te va commentare i meme fatti per Me. Essere con Seba, commentare i meme su Seba fatti per Seba. Dalle fanpage Dalle fanpage di Seba, ma che volte abbiamo detto Seba. Eh oh, ci sono tanti Seba nel mondo, ragazzi. Leviosa! Le viosa. Leviosa <ride> le anche a voi. E spero che le questo vioza. video vi abbia divertito. Si aumentate con le fanpage, mancano ancora i gomiti di Seba <ride> e le ginocchia di, di Seba. Seba. E soprattutto. Le caviglie di sema cosa ha pensare Mamma mia Un abbraccione da, da me Ciao, Ciao e, e facciamo vedere il gatto così tiriamo su Oh non c'è più il gatto Vabbè ve lo facciamo vedere nel prossimo video a mo Bye bye Ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store E se vi va seguitelo anche su Instagram Posto un sacco di cose interessanti oh,